Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta al cocco e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, farina di cocco, fecola di patate, vanillina, sale, olio di semi di girasole, yogurt al cocco, latte, uova, lievito per dolci e gocce di cioccolato fondente. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo l'olio, la farina di cocco. La fecola di patate, il latte, la vanillina, il sale, le uova, lo yogurt al cocco, ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Aggiungiamo adesso le gocce di cioccolato che infarineremo con un po' di farina per evitare che scendano sul fondo. E le facciamo amalgamare per 10 secondi antiorario, velocità 2.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 e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.